Siamo a Londra, in un palazzo avvolto come nessun altro nel mistero, qui si respira un'aria sepolcrale, le suppellettili, gli oggetti in mostra sembrano appartenere al culto religioso di un pianeta lontano. Eppure questo edificio è il punto di partenza di un filone importante della storia del nostro mondo contemporaneo. La Freemason's Hall è il quartier generale della Gran Loggia Unita d'Inghilterra e fa di Londra la capitale della massoneria a livello globale. Nel giro di una ventina d'anni dalla fondazione della Gran Loggia d'Inghilterra nel 1717, la massoneria si diffonde in tutto il globo, viaggiando sulle correnti del commercio e dell'imperialismo. Si tratta di una delle idee più contagiose dell'età contemporanea. Ovunque si trovino è in templi come questo che i fratelli massoni recitano i loro riti macabri giurando di mantenere il segreto pena una morte atroce. Ma che cosa hanno da nascondere? Il segreto è la chiave della storia della massoneria e per afferrarla bisogna cominciare da questi scaffali e dagli archivi che possono essere consultati su questi tavoli. Bisogna viaggiare lontano nel tempo e nello spazio, verso la Parigi della rivoluzione francese e la Washington dei primissimi anni degli Stati Uniti. Bisogna visitare l'India di Kipling è la New York dei primi astronauti e non può mancare l'Italia dei Carbonari, di Pio Nono, di Benito Mussolini, di Licio Gelli e dell'Andrangheta. Io mi chiamo John Dickey, insegno Storia d'Italia all'Università di Londra e sono l'autore di i liberi muratori, storia mondiale della massoneria.